ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi andiamo a realizzare tre progettini fai da te da regalare per la festa della mamma ma eh, ovviamente andranno bene anche per tutte le altre feste natale festa dei nonni san valentino per un compleanno perché no il primo progettino è questa federa che augura il buongiorno e la buonanotte quindi vado a prendere una federa a tinta unita e eh, all'interno della federa vado ad inserire un cartoncino in modo che eh, di non sporcare l'altro lato della federa quando ci andrò a scrivere e quello che faccio è semplicemente scrivere buongiorno mamma nel mio caso con degli indelebili colorati con dei pennarelli per eh, stoffa E ovviamente vado a fare la stessa cosa anche dall'altro lato della mia federa però scrivendo questa volta buonanotte e come primo progettino è finito e vi assicuro che sarà una bella sorpresa e una bella idea ma soprattutto è molto molto veloce e molto economica ovviamente aspetto tutti i vostri commenti sotto al video Come secondo progettino ho realizzato queste candele su delle eh, tazzine molto particolari, un po' eh, decorate e a forma di cuore utilizzando tutti i materiali di riciclo, quindi eh, vado ad accendere il fuoco e eh, vado a sciogliere a bagnomaria una vecchia candela alla all'acquare della quale è rimasta un po di cera nel fondo e poi eh, utilizzo anche una candela che si era rotta e quando la cera sarà completamente sciolta andrò ad aggiungere anche eh, un po di eh, questi due pastelli a cera per colorare la mia candela del colore di un colore simile a quello delle tazzine quando è sciolta la cera vado ad eliminare sia il pezzettino di ferro dove all'interno c'era lo stoppino sia eventuali pezzettini di cenere e poi appunto vado ad aggiungere eh, due pezzettini piccoli eh, dei miei colori a cera e eh, dal momento che non mi piaceva particolarmente il colore che era venuto eh, ho aggiunto ancora un po' di rosso e ho formato appunto questo color ciclamino che riprende il colore delle tazzine una volta che tutto è completamente sciolto colore compreso con una presina perché scotta vado a togliere la cera dal fuoco aspetto un paio di minuti che si raffreddi e aggiungo anche eh, la fragranza oppure se preferite degli oli essenziali, degli oli essenziali mescolo bene il tutto e a questo punto vado a riutilizzare delle candeline per compleanno ne avevo di diversi tipi ma alla fine le altre erano troppo corte e quindi ho utilizzato queste eh, vado a tagliare a misura lo stoppino aggiungendoci un centimetro in più dell'altezza della tazzina verso all'interno della tazzina un paio di gocce di cera e quella mi servirà semplicemente per incollare lo stoppino al fondo della cera lascio anche qui raffreddare un minuto giusto perché lo stoppino rimanga in piedi da solo e poi vado a riempire completamente eh, la mia candela per tenere in piedi lo stoppino vado a fermarlo con una molletta da bucato e aspetto che, che si solidifichi nel frattempo io ho preparato anche la mia seconda candela in modo da fare il set completo una volta che la cera si sarà solidificata mi basterà togliere la molettina e la mia candela profumatissima e coloratissima e molto molto carina e pronta come terzo e ultimo progetto ho realizzato una scatola una box portafoto perdonatemi se eh, le immagini sono sfocate e, ehm, è una box molto molto carina, molto semplice e all'interno insomma custodisce le foto, i momenti più importanti. Per realizzare eh, questa box anche ho riciclato una vecchia scatolina che poi ho decorato, che avevo già decorato da tempo quindi nel video non si vede. Come prima cosa vado a prendere dei cartoncini colorati che andrò a tagliare a misura. Quindi prima prendo la misura dell'interno della mia scatolina e ehm, andrò a togliere mezzo centimetro nel lato lungo e mezzo centimetro per il lato corto e appunto queste saranno le misure che utilizzerò per realizzare i miei cartoncini. in modo appunto che riescano a stare all'interno della scatola e quindi una volta che ho preso le misure vado a ritagliare i miei rettangolini questo stesso procedimento ovviamente lo vado a fare con tutti i rettangolini di carta che ho scelto io li ho scelti sia colorati a tinta unica che decorati con fiorellini coricini eccetera ma comunque che si abbinassero tutti tra loro e anche con la scatola la quantità di cartoncini dipende fondamentalmente dalle foto oppure eh, dallo spessore della scatola perché ovviamente potete inserire tutti i cartoncini che volete purché eh, riescano a stare all'interno della scatola il passaggio successivo è quello di legare tra di loro tutti i cartoncini e io ho deciso di farlo con del washi tape eh, di carta eh, rosso che riprende più o meno tutti i colori di tutti i cartoncini che ho scelto quindi semplicemente vado a attaccare lo scotch a metà tra un cartoncino e l'altro Una volta che ho realizzato una sorta di fisarmonica con tutti i miei cartoncini, vado ad incollare l'ultimo cartoncino sulla base della scatola ed il primo cartoncino invece sul coperchio della scatola. In questo modo quando si andrà ad aprire la scatola eh, si aprirà appunto completamente l'album a modo di fisarmonica. Anche le foto le vado a ritagliare ovviamente a misura del mio cartoncino e queste, ovviamente le ho fatte stampare a misura e una volta che ho ritagliato tutte le foto li vado ad incollare sui cartoncini colorati andando a versare quattro goccine di colla ehm, su ogni angolo appunto delle foto Come sempre aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto o semplicemente per supportarmi. Con questo è tutto, io vi aspetto al prossimo video. Ciao!